Grazie Presidente. Naturalmente eh, per questa mozione va il, il plauso perché eh, la sollecitazione eh, ad affiancare e a supportare ciò che la mozione eh, della senatrice Segre ha voluto significare con la richiesta di istituzione di una commissione specifica contro il linguaggio dell'odio e con questo integrare la legge 149 2016 è qualcosa di importante purtuttavia e naturalmente anticipando il voto favorevole per questa mozione purtuttavia forse sarebbe stato il caso proprio per l'importanza che essa ha di illustrare in modo più dettagliato quello che si vuole fare e si vuole intendere e che si chiede come commissione pari opportunità quando ancora era commissione elette abbiamo lavorato molto sul linguaggio dell'odio e allora forse un richiamo a ciò che esso significa proprio per ciò che la consigliera Tempesta ha ricordato in incitazione all'odio per il consenso elettorale ecco siccome il linguaggio è qualcosa che ci pervade ed è da lì che nasce l'odio che non è eh, soltanto razziale perché l'odio razziale ha una sua specificità ma l'odio verso il diverso, verso l'altro da sé è qualcosa che ci pervade e allora vorrei ricordare che anche in quest'aula a volte il confronto fra diverse idee porta ad uno scontro verbale che non è non è assolutamente eh, come dire, in linea con ciò che ci si aspetta. Quindi, eh, ripeto, naturalmente il voto favorevole per questa mozione con eh, la richiesta che venga ulteriormente dettagliata per altre iniziative che siano più concrete e che eh, diano la misura di quanto quest'Aula sia veramente contro quel linguaggio dell'odio che la senatrice Segre ci invita a combattere con tutte le nostre forze. Grazie. Grazie.